Chi è quella figura misteriosa di cui parla Giovanni nel capitolo 10 versetto 2? Chi è il custode delle pecore? Il custode del recinto delle pecore, colui che apre la porta al pastore bello, a colui che chiama per nome tutte le pecore perché lo conosce una per una. Chi è questo personaggio? Ma chi è il personaggio che la Maddalena scambia per Cristo, scambia per il guardiano?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 la venuta del Messia, il Messia sacerdote, il Messia Cohen, il Messia sacerdote, insieme al Messia re. In, questa, eh, in questo governo, noi potremmo dire, consolare, dove uno si occupa di affari prettamente legati al Tempio da ricostruire, e l'altro si occupa di affari prettamente politici legati alla spada e alla teocrazia. E, tutto nasce da Zaccaria. Tutto nasce da Zaccaria. Voi direte, eh, ma non ce ne siamo mai accorti. Eh, dico io, per forza che non ve ne siete accorti, perché... Il testo, tradotto come viene tradotto eh, dai nostri fantastici traduttori, e no, non sono ironico, eh, però, seriamente, eh, non potete accorgervene perché? Perché se nella testa noi abbiamo il concetto dell'arrivo di un Messia, il nostro Signore Gesù Cristo, con due funzioni sacerdotale e regale, secondo quello che ci dice la lettera agli ebrei, evidentemente anche se troviamo scritto qui e troviamo un diamante, pensiamo che sia uno zircone forse. Ecco, invece no, è proprio un diamante. Allora io vi do alcuni brani di Zaccaria e vi prometto che questa cosa la approfondiremo molto anche in open source e non soltanto per gli abbonati. Eh, se vi piace ovviamente il nostro la nostra Derasha è il nostro servizio se non l'avete ancora fatto vi preghiamo veramente di iscrivervi non costa nulla al canale attivando ovviamente la campanellina qui qua sotto quella grigia quella che vibra e poi se proprio volete approfondire cose di questo genere col prezzo di due caffè al mese potete al mese o tre caffè al mese o un caffè al mese potete tranquillamente seguirci anche nelle playlist quelle più deep quelle più profonde quelle più impegnative, ma non, avete, non dovete aver paura perché se c'è qualche problema mi chiamate e io vi risolvo la situazione. Zaccaria, voi sapete che Zaccaria è un profeta, uno degli ultimi profeti, che scrive proprio per dare anche, soprattutto alla fine, al popolo di Israele la certezza, la speranza, la sicurezza eh, del ritorno, del ritorno, ma un ritorno trionfale, un ritorno che già in parte si era adempiuto, perché si parla ovviamente di Zorobabele, si parla, si intravede, no? Beh, si parla di Yoshua, il sommo sacerdote di Yoshua, però si parla, diciamo, anche di Ezra di Nemia, un po' eh, nascosti, non espressamente chiamati per nome, in maniera così evidente, ma di Zorobabele sì, discendenza di Davide, e Yoshua, discendenza di Aronne, sommo sacerdote, Yoshua. E questa, eh, diciamo, governo, conduzione, Ecco, ehm, consolare di Ruto per esempio, si parla capitolo 4, versetto 6, la parte, cioè versetto 6 e di Yusuf si parlerà si parla sempre, non c'è neanche bisogno di fare tutte le citazioni. E diventa tipologica, qualche secolo dopo, negli ambienti cumranici, e i Vangeli sono buoni testimoni di questa cosa: se tu che devi venire, o noi dobbiamo aspettare un altro, dice il Battista, scambiato come il Messia e sacerdote, e non lo era. 11 a Gesù. Ecco. Diventa paradigmatico ai tempi di Cristo l'attesa dei due messia, i Vangeli ne parlano e al ritorno di Cristo, eh, questo, ecco, lo so che questa cosa dà un po' fastidio, ma io non so cosa dirvi, alla fine dei giorni non si può solo citare Apocalisse Daniele, bisogna citare anche il Signore Zaccaria, però in lingua originale. E Gesù avrà qualcuno che gli preparerà la strada, il Messia, figlio di Aaron. Proviamo a vedere. Proviamo a vedere alcuni testi molto ehm, significativi. Il primo noi l'abbiamo nel capitolo 4, versetto 14, Vajomer, Elishnebne, Itzhar, Omdim, Al Adon kol Traduzione letterale. Questi due sono i figli del... Diciamo dell'olio, voi potete trovare i consacrati, i figli dell'olio, i figli dell'olio, quelli che stanno dritti sul Adon, non è il tetagramma, qui Adon proprio come, come, come padrone, come signore padrone, colarze di tutta la terra. Già cominciamo a entrare nell'aspetto di, resta, di restaurazione secondo i dettami di Dio. Arriviamo di volata al capitolo 6, dal versetto 12, la seconda parte, in poi. Sentite cosa dice. Che sarebbe? Ecco l'uomo, il suo nome è germoglio, indovinate chi può essere, e sotto di lui germoglierà e costruirà che cosa? La dimora, il tetagramma. E poi spiega, versetto 13, si arriva fino alla fine del versetto 13. Veu e lui, di nuovo, Ibne, costruirà e te di nuovo costruirà la dimora del tetagramma, vu di nuovo, issa. Issa che cosa? Eh, porterà od, ve Yashav e siederà u Mashal e governerà al chi sul suo trono, vea ya chi so, e ci sarà un sacerdote, ci sarà sacerdote sul suo trono, sul suo trono quindi c'è anche il sacerdote, vea shalom tieye ben sheneem, e il consiglio di pace sarà tra loro due, quindi i due unti, lo vedremo dopo i due unti, eh? già ne abbiamo detto prima ma adesso lo vedremo ancora, andiamo avanti che adesso ci divertiamo, sempre l'apocalittico Zaccaria che a noi farà tanta utilità, tanta utilità, Sì, lo so, c'è da maledire le tradizioni italiane, però non so cosa dirvi, scusate, abbi, chiedo pietà, Capitolo 8, versetto 7. Chi è uno dei due? Tremate i polsi. Chi Shem Zevaot. Innenni Moshia et Sapete cosa vuol dire? Ah sì che lo sapete, dai, è facile. Kuamaradonai Zevat. Così di, l'abbiamo visto tante volte alla mattina. Kuamaradonai e Zevat. Paiomar Adonai, Moscale Muore, vi ricordate tutte queste forme introduttive sacerdotali. E qui abbiamo Cuomar, così dice: Adonai il tetagramma, Zevot, degli schiere, degli eserciti. Inenni, Ecco, io, Messia et Tammo, Sono il Messia del mio popolo. Domanda: chi è il Messia? Il tetagramma? Il tetagramma chi è? Il Cristo. Cristo chi è? Il Messia. E quindi Messia, tetagramma e Cristo? The same. Thing, stessa cosa, stessa persona. Le vostre traduzioni non dicono così, però c'è scritto proprio Moshiach. Dice, ma Moshia vuol dire unto. Bene, e quindi perché voi avete trovato, perché c'è scritto Salvatore? Che quello è Joshua. Cambia qualcosa forse? Cambia forse qualcosa se fosse Joshua? Qua c'è Moshiach e si dice uh, Joshua? Ah, è vero, vuol dire Gesù, Gesù è la contrazione di Gesù, è, no? Come Renzo e Lorenzo oh ma quando uno non vuole credere che lui sia il tetagramma le tiro fuori tutte eh proprio cambia anche i testi biblici va bene quindi uno dei due è il moshiach abbiamo visto moshiach tetagramma che poi cristo il re dei re il signore dei signori dice da altre parti altra piccola curiosità sempre per formare questi identikit capitolo 9 versetto 9 qui c'è da qui c'è veramente da strapparsi i capelli Dice Ine Malkech Yavolak, ecco il tuo re viene a te, Sadik giusto, ve Nosha uh, è vittorioso lui. Ci parla sempre del. Quando si parla di vittorie di questo tipo, è sempre il Mosheach ben David. Qualcuno può pensare, Mosheach ben Yosef, ma lasciamo stare. Comunque il Messia non Cohen Moshe non Cohen e poi dice, com'è questo Moshia? Dice, Ani, povero, rekov, in questo caso Rochev, cavalcante, al Hamor, cavalcante su asino, attenti, e veal air, asino e sul puledro. Cavalcante l'asino e sul puledro, sul puledro ben atonot, è qua, è un problema. Sono due, due asine. Quindi figlio di due asine, atonot, non figlio d'asina, no no, no, no, no, non c'è il singolare, c'è un plurale. C'è un plurale. Questo, questo asino e sul puledro d'asino è figlio di due asine. A tonot quindi abbiamo una madre per l'asino e una madre come madre del pulegro d'asino abbiamo due madri. abbiamo due cavalcature con tutta la simbologia della doppia cavalcatura voi direte ma nei vangeli ce n'è una mm, siete sicuri e Matteo 21:5 cosa dice? Fatelo a vedere. Che precisione Matteo, che precisione. È chiaro che qualcuno potrebbe dire, questo ve lo dico dal punto di vista dell'omofonia, il fatto che Gesù, perché ci parla ovviamente di Gesù, eh, abbiamo visto in Matteo, ripeto, Matteo 21:5 molto preciso, cavalchi a tonot, queste, queste, queste due... Questi due figli, figli di, di, due Aton, di, di due asine, non è Atonet, è Atonot. Aton, a livello di omofonia, pericoloso questo Aton, eh? lui comanda anche su le divinità inferiori. E adesso capite, capite Gesù, perché è entrato con le due cavalcature, non solo con una cavalcatura, con due cavalcature, poi è chiaro che ce ne sono due ce n'è anche una, è ovvio, è un il discorso dei ciechi di Gerico, sono due all'uscita e una all'entrata. Mm. E adesso abbiamo l'ultima cosa, capitolo 14, Il capitolo 14 è sicuramente mm, uno dei, dei più stuzzicanti perché riguarda direttamente noi sentite versetto 3 <sussurra> Va bene, come nel uscirà il tetagramma e combatterà lui contro i goim e poi dice al versetto 4 veamdu Raglav vayom'au al Ar azedim. E i suoi piedi staranno fermi ritti, staranno ritti. I suoi piedi in quel giorno sul Monte degli Ulivi. Nella nostra testa abbiamo un'altra verità che è vera, la discesa sul Monte degli Ulivi, lo dice anche Luca. Ma qui è la parte del film finale: dopo la spaccatura della, della montagna in due parti, dopo la bonifica del, del, male, del mare di, oh, si dicendo in ebraico, del mare mar salato, che noi chiamiamo il mar morto, però in ebraico il mar salato, abbiamo il Messia che ha i piedi fermi e sul, fermi sul monte degli ulivi. E la sua presenza, lo vedremo dopo, sarà sufficiente per perché poi dice poi dice Ivada la Hashem. Sarà giorno giorno uno quello conosciuto dal tetagramma, e sarà il tetagramma l'imelech al kolarez come re. O sarà per re per tutta la terra Adonai Chadush Echad Questo Adonai Echad M'echad noi lo troviamo anche nella, nella liturgia sabbatica di Shakrit: Adonai Echad M'Echad, Eedui Akidun, Echad, Adonai Echad, Echad, Echad È una, una, un canto che si fa, Edu Yachidun è molto bella. Parla anche dei banui, dice lì. Eh dei costruttori da noi ecco eh, sempre questo cristocentrismo questo iavicentrismo questo fatto che Gesù prende sempre questa, questa eh, questo testo gli Evangeli e lui se li, ha, li vive in maniera cristocentrica personale qui siamo al versetto 12 che dice questo sarà il fragello che percuoterà il tetragramma cola a mimi tutti i popoli che saranno schierati alla Yerushalayim interessante perché Gerusalemme non c'ha più la Yod, non c'è più la Yod, il Tempio è stato distrutto, in Putridaire dice Bessarol la sua carne, Ma la sua carne di chi? Che parla di tutti i popoli, perché c'è un plurale, plurale? perché si parla del singolare mentre prima abbiamo soggetto al plurale, Bessarol, Veu, Omed, starà in piedi, alla raglaib. e, e starà in piedi, dice, e starà dritto sui suoi piedi, dritto sui suoi piedi, i suoi occhi imputridiranno i suoi occhi. E poi dice: lescio no, e la sua lingua imputridirà. Timak, Bethiem, bethiem, nella loro bocca. Chi è questo soggetto? Potete immaginare che può essere il soggetto che, colpito dalla grande peste, perché non si sale a Gerusalemme a rendere omaggio al re dei re, Signore dei Signori, che può essere colpito. Possiamo essere noi qualcuno che eh, vuole intendere causa all'eterno nostro dio che lo faccia questa è la fine e per finire ritorniamo al messia ben david e ben ron la figura di, di, di joshua è una figura molto importante è tipologica o qualcuno direbbe protologica ovviamente alla figura del messia sacerdote perché perché la messia, la figura del messia sacerdote di fatto noi lo abbiamo anche nel nuovo testamento la si nota in modo particolare negli scritti giovannei o giovanisti che Dio si voglia perché? perché è tutta la tradizione sacerdotale che è poi cristianizzata, è passata negli scritti del quarto evangelista e di chi fa parte di quella letteratura: Giovanni Presbitero per l'Apocalisse, Giovanni Marco probabilmente per il Vangelo e per Atti degli Apostoli. Una grande imparen diciamo imparentamento anche redazionale con gli scritti lucani. però però, però, però, però. Ehm... Tutto parte da Zaccaria. La letteratura di Cumra che faremo insieme vi, vi farò vedere come queste due figure sono, proprio emergono da queste due funzioni che noi vediamo giustamente nel sacerdozio ma secondo l'ordine di Melchisedec. Gesù è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec ma secondo l'ordine di Aronne il Tempio ci sarà e quindi non sarà il sacrificio, non sarà il sacerdozio di Melchisedec che sarà ripristinato, quello ce l'abbiamo noi attraverso Cristo, ma sarà quello Aronide? Per molto probabilmente per sacrifici non cruenti. E allora questa conduzione consolare, io dico consolare per dire che spada e altare vanno insieme, a proposito, vedete che politica e religione andranno vanno sempre insieme. Pensate al versetto 9 del capitolo 4, dice le mani di Zerubbabel hanno fondato questa casa, le sue mani la completeranno, dicendo, le mani di mani le mani, dice. Ed è Zeruval, Isdu, Abai Tase questa casa, ecco. e poi parla sempre di Zeru Vel di nuovo nel, capitolo, nel versetto 10, sempre del capitolo 4, e parla degli occhi di Dio sopra di lui sopra le loro cose, e poi dice: Questi sono i figli dell'olio. E guardate che eh, se andate a vedere il vocabolario, iastro no? per esempio, potete andare vabbè io ce l'ho in cartaceo potete andare anche in safari a pagina 588 o meglio 588 inteso come pagina ma inteso anche come colonna voi potrete trovare tutte le varie sfumature di questi eh, Isar, Isar no? Bnei Isar che stanno davanti al Signore di tutta la terra questa figura ehm, questa figura messianica sacerdotale arriva praticamente fino al capitolo 6 e parla di una intronizzazione. E poi vogliamo tagliare la testa al toro? Libro del Levitico, per quattro volte, capitolo 4 e capitolo 6, si parla, dei, si parla del, Cohen, del, del Cohen Moshiach a Cohen, Moshiach a Cohen, Cohen a Moshiach, Cohen a Moshiach, di Cohen Messia. E se noi traduciamo Unto non si capisce niente, ma anche lì il tetagramma viene definito Moshiach. E se noi definiamo il tetagramma Unto, lui che è il re dei re, il signore dei signori, colui che produce l'unzione, capite che c'è una voluta traduzione ideologica. Va bene, ci ritroveremo con, con ancora con Zaccaria e suffragando i testi di Zaccaria con altre documentazioni storiche dell'epoca, eh, che epoca? Eh, L'epoca, potremmo andare a trovare alcuni testi, dell'epoca eh, tarda degli Asmonei, sicuramente, eh, fino all'epoca di Giovanni Ircano, insomma dal 170-160 a.C. fino al 70-80 a.C. Eh, letteratura che è ispirata per la comunità cumranica, non ispirata per le altre comunità perché dopo la guerra finale, la grande guerra persa, evidentemente avevano avuto ragione i farisei, ecco perché facciamo anche la soteriologia nelle, nelle Mishnayot e nel Talmud, perché l'unica cosa che ha tenuto compaginato Israele non è stato il Tempio che è stato distrutto, nemmeno la Città Santa che è stata addirittura di, disradicata, e ricordate da Adriano, l'imperatore Adriano, siamo nel 135, così raccontano le cronache, ma è stata la Torah, il culto a di Dio attraverso la legge e attraverso la bodascia. Ma i cristiani di questa cosa hanno avuto poca poca eh, connessione, non tutti, ma poca connessione. Ecco, ecco che allora si è andato a coprire un po' il discorso del Messia sacerdote e anche tutte le cote di Paolo nelle sue lettere. Ciao e alla prossima, grazie.